Stamattina c'è stata una replica con uh, i ragazzi delle scuole superiori. Vedere questo fermento che si crea attraverso all'interno di questa rassegna anche dei più giovani che si sono fermati per 40 minuti a fare domande, a discutere in maniera molto animata eh, è quello che più ci piace perché eh, cerchiamo di andare in quei luoghi dove viene chiamato veramente il cittadino a riflettere e sicuramente questo è uno di quelli.